Mi colpisce sempre che in questa carta ci siano due omini, forse l'ho detto anche in una, in una diretta non tanto tempo fa. Ce n'è uno al centro circondato da questo campo energetico molto colorato dove confluiscono tre colori che magari sono i suoi tre corpi e poi ce n'è uno dietro, qui più piccolino. mi fa sempre riflettere questo fatto che ci siano due omini sul fatto che eh, tutto quello che muoviamo sia nel mondo materiale che nel mondo invisibile se lo muoviamo solo per noi stessi perde una parte del suo significato o meglio è come se una parte della sua completezza rimanesse avvolta nella nebbia nell'ombra nell nel buio non è che non c'è c'è ma è come non ci ritornasse non ci restituisse energia nel momento in cui i nostri movimenti tecnici e magici si uniscono creano qualcosa di tecnomagico cioè un metodo che però non muove solo nel mondo eh, lineare della materia ma muove anche a livello magico eh, nel momento in cui questi nostri due movimenti di tecnica e di magia mh, non sono solo per noi stessi, ma hanno un ritorno eh, concreto, visibile, mh, interagibile anche sugli altri, prendono una dimensione completamente diversa. Se in questa carta non ci fosse questo omino, io ho la sensazione che sarebbe molto molto piatto come disegno, molto semplice, molto bello e suggestivo, ma piatto. La presenza di quest'altro omino, che è più piccolino, più dietro, mi dà un'idea di prospettiva, mi dà l'idea della profondità. Ecco, accade così anche in tutte le azioni nostre, eh, materiali e, e nel mondo sottile. Nel momento in cui ci prendiamo cura di qualcuno che non siamo solo noi stessi, ma anche di qualcun altro, perché è un nostro familiare, il nostro gatto, il nostro figlio, un nostro amico, il nostro datore di lavoro. Aggiungiamo profondità. Allora spesso la gente mi dice, sì, io non posso in questo momento dedicarmi alla, al contatto con me stesso, alla ricerca del mio ricordo, alla scoperta di chi sono e dei miei talenti, perché devo badare eh, alla mia mamma malata, perché ho dei figli piccoli, perché il mio cane sta male, perché eh, devo occuparmi di tante cose esterne a me. Non è un impedimento, anzi è un'occasione che la vita offre questa. Bisogna eh, avere l'umiltà d'accettare le forme in cui la vita ci propone di lavorare, che non sempre sono quelle che sceglieremmo noi, quasi mai, perché altrimenti sarebbe troppo... Eh, prevedibile. Eh, Troveremmo un sacco di modalità, di scuse, di raggiri con noi stessi per non lavorarci o per fare meno fatica possibile. La vita è imprevedibile, sempre nei suoi modi di proporci, di conoscerci. Se noi però diamo per scontato che la vita non ci mette i bastoni tra le ruote, ma al contrario ci sprona a dare sempre meglio, no? Come l'allenatore quando si gioca a tennis per allenarsi o a scacchi per dire non ti fa vincere, anzi fa di tutto perché tu debba arrivare un passo oltre il tuo limite, no? Ecco, se la vediamo in questo modo, cioè la presenza di altri oltre a noi di cui prenderci cura è un modo, un incastro, una punto di contatto per scoprire i nostri talenti, la nostra tecnica e la nostra magia. Incredibilmente tutto si incastra. Non ci occupiamo più degli altri come sono obbligato, lo devo fare e non ci occupiamo più degli altri come io sono il meglio di tutti e con magnanimità mi occupo di voi. Molto semplicemente ci incontriamo diventiamo uno il complemento dell'altro, ognuno col suo percorso. Come dice questa carta? Uno da solo è bello ma finisce lì. Basta aggiungere un altro elemento e subito la carta diventa profonda e così la nostra percezione della vita e di noi, dei nostri talenti. Io potrei essere un pittore magnifico, non lo sono ovviamente, ma potrei essere il pittore più bravo del mondo, ma se i miei quadri li tengo tutti nella mia stanzina e non li vede nessuno, ho un grande talento ma mi rende molto infelice perché so di essere brava e non posso raccontarlo, non riesco a raccontarlo. Se invece anche solo li mostro, ne regalo qualcuno, ne vendo anche qualcuno, perché no? Ho un ritorno d'energia, un ricircolo, un ricambio che unisce i mondi. Il mondo materiale e il mondo sottile. Il mondo magico, da dove viene l'ispirazione, il talento, la creatività, e il mondo della materia, dove interagisco con altre persone incarnate. E l'unione di tecnica e magia crea questa armonia qui leggera, colorata, felice. Bisogna un po' fidarsi che si arriva qui, perché se dobbiamo pensarla e costruirla noi, non ce l'abbiamo la capacità di crearla. La vita però la crea di continuo, con la nostra collaborazione, con l'aiuto delle nostre guide, dei nostri angeli, con tutto quello che ci sostiene, ci protegge, e ci permette di andare avanti. Sarei felice di sapere come va la vostra giornata e il vostro weekend tecnomagico. Buon venerdì e buon fine settimana. Ci vediamo lunedì alle 9. Ciao a tutti, grazie.